e buongiorno a tutti mentre sto facendo la pasta mentre mi si cuoce la pasta ho passato l'aspirapolvere e quasi tutta la casa tranne in cucina e in cucina invece ho passato l'aspirapolvere dopo il mangiato quando uno dice ha poco tempo però non ci vuole tantissimo tempo per passare l'aspirapolvere è giusto il tempo che si cuoce la pasta, giustamente non, non dimenticate di andare a vedere la pasta che non si scotta, ecco. Dopo il pranzo invece, quando è stata passata l'aspirapolvere dappertutto, cedo anche con lo straccio. Secondo me, quando il pavimento è pulito, sembra tutta la casa pulita, ecco. Um, un'altra cosa mettere tutto, tutte le cose in ordine ecco anche quello aiuta tantissimo anche se c'è un po di polvere però si nota molto meno quando c'è pavimento pulito dopo aver lavato i pavimenti in tutta la casa eh, vado in bagno a spolverare un pochettino ecco anche il bagno è un punto che si vede subito ecco se il bagno non è pulito lo passo un po con l'acqua e poi con un panno asciutto la pulisco senza i detersivi e la stessa cosa faccio anche con il lavandino anche qua ho preso un panno bagnato nell'acqua ho pulito tutto e poi dopo con un altro panno asciutto ho ripulito tutto, ecco, eh, senza detersivi Anche qua ho visto che si è pulito abbastanza bene. Ecco, siamo talmente abituati a usare tutti i detersivi possibili. No, eh, finisci uno, andiamo a comprare l'altro. Poi, alla fine, mi sono accorta che anche senza tanti detersivi, con un po' d'acqua, con. Eh, uno straccio di microfibra si pulisce non ci vuole tanto ecco poi invece nel bidè nel WC, ho usato un po' di amochina disinfettante per disinfettare un po' ecco e anche qua con un panno è umido con la mochina ho pulito il bidet dopo con un altro straccetto asciutto l'ho ripulito e basta Poi ho aggiunto qualche pastiglia di candeggina, che metto sempre due pastiglie nel WC. Questo mi sa che avevo comprato di Gotà, ma potete comprare anche Lidl. Anche quelle sono buone. Ecco. Poi ho finito le mie pulizie con passare il straccio in bagno. E... Il mio solito modo ecco acqua con un po di detersivo per i pavimenti e basta tutto lì siccome questo video è stato registrato in due giorni con poco tempo che ho giustamente qua invece sono in cucina sempre e sto rilavando alcune cose che ho utilizzato stamattina perché ho preparato la pizza per stasera e mentre sto facendo la pasta eh, pulisco tutti i bicchieri ecco come avete notato sto utilizzando la spugnetta gialla ecco ragazze eh, vi devo dire la verità la spugnetta che ho comprato l'ultima volta quella naturale eh, è molto rigida e eh, eh non va bene per i bicchieri o le tazzine, ehm, perché è, è troppo rigida, ecco. Allora sto utilizzando quella spugnetta gialla. Eh, Quell'altra spugnetta direi che va bene per, per altre cose ecco, da utilizzare se mai al posto di quella in acciaio, ecco. poi ripulisco anche il lavandino con un po' di sgrassatore e poi tutte le cosine i stracci le spugnette li disinfetto ogni tanto vanno anche disinfettate eh, perché si accumulano tanti microbi sulle spugnette eh. Niente vedete come è diventato è tutto, tutto sporco anche la spugnette e disinfetto tutto e come faccio il mio metodo quelli che guardano da un po eh, lo sanno che io di solito ci mettevo a bollire dentro l'acqua con bicarbonato però eh, questa volta ci metto di percarbonato invece eh, e vediamo come com pulisce ecco ci metto proprio un cucchiaio di percarbonato e poi ci metto a bollire. non faccio bollire tantissimo ecco giusto che si forma la schiuma poi dopo lo lascio lo lascio lì ecco Beh, direi che va, va bene per carbonato, anzi forse è meglio per carbonato che bicarbonato. Vedete com'è rigida, ecco perché dico che non va bene per le tazzine perché non, cioè non entra neanche dentro la tazzina, ecco perché è molto rigida. Però per, eh, per altre superfici, per, eh, per tirare via grasso, ad esempio, ecco, anche grasso tipo qua, sul lavandino, altre cose, allora va bene, però il resto non va mica bene, ecco. Queste spugnette qua. Mi sa che ci, ci toccherà comprare queste spugne qua. Questo ormai, è poverino, però per qualche giorno va ancora bene, ecco. Non è perfetta, però va bene ancora. Ecco ragazzi, io... Eh uso acido citrico io ormai ho eliminato Vim. sapete quelle per, per le pentole che costa poco, ecco prima compravo quello lei, adesso non lo compro più eh, perché ho sostituito con acido citrico se qualcuno non lo sa vi conviene andare a vedere eh, video che ho fatto tutti gli utilizzi di acido citrico ecco con uno spruzzo di acido citrico è perfetto. prima di finire il video eh, vi, vorrei, vi volevo salutare vi vo volevo augurare buon anno buon anno a tutti e speriamo che anno prossimo sarà un po' più sereno per tutti quanti vi auguro tantissima salute e niente, eh, ci vediamo l'anno prossimo. Vi mando un bacione grosso, ciao a tutti.